Bene, partiamo per questa avventura, Monticelli-Canossa, sarà no, da quando avevo 18 anni che la stavo programmando, era Milano-Canossa in tenda, oggi la facciamo in giornata, qualche anno dopo, vediamo come va, signori, buongiorno. tre ore di via Emilia non solo via Emilia però la maggior parte in via Emilia in mezzo al nulla cominciano a vedersi le colline in teoria fra un'oretta potrei arrivare a Fornovo Fornovo-Valditaro Val comunque ai piedi della, della Cisa ho rallentato il primo pezzo perché ho fatto quattro chiacchiere con un arzillo ottantenne anche lui in bicicletta da corsa ho preferito godermi il viaggio e la compagnia piuttosto che andare a una media che non mi avrebbe né tolto né aggiunto nulla al viaggio e andiamo avanti sì. siamo a 92 km Stanco, sì, stanno così, via del conventino, ombra, fresco, ma dissestata purtroppo. Andiamo avanti. Avanti, avanti, avanti. Passo di mangiare e riparto, lo giuro. Dov'è che siamo? Siamo parco casinetto. Bene. Sono a una ventina di chilometri da Berceto. Dura. Scarpe secondo me da cambiare stringono troppo però la porto a casa, la porto a casa. Siamo a 7 ore di pedalata, 140 km Ho scampato un temporale, un acquazzone: grazie all'appoggio di Claudia. Spettacolo, adesso sono sulla, statale, no, sulla, statale, sulla strada che porta alla Cisa, sì sulla Statale, credo ancora. 30 40 minuti e su mi aspetta il dolcetto Yuhu! la cise è andata sto passando con tremoli 7 ore e 42 di bicicletta buono contento goduria bello mi piace via via via via questa è la lunigiana questa era un km! villa franca in lunigiana ci siamo! GSM! Ah, spettacolo! Dai! Ultimo sforzo! Dobbiamo arrivare lassù! Quanto ci vuole? Non lo so! Non mi interessa! Ci mettiamo quel che ci mettiamo! Ormai ci siamo! Il paradiso! Ci siamo! Chi-siang Chi-siang Ahhhh non sarà. oh no, no, no, no. e anche questa è fatta ultima discesa e ci siamo